Siamo arrivati all'ultima meditazione su Giona il tema che affrontiamo oggi è lo scandalo della tenerezza di Dio ascoltiamo il testo, siamo al capitolo 4 ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato pregò il Signore Signore non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose, ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora uscì dalla città e sostò oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi si sedette dentro all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona, per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino, ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato Dio fece soffiare un vento d'oriente, affoso. Il sole colpì la testa di Giona che si sentì venire meno e chiese di morire dicendo meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Egli rispose, sì è giusto, ne sono sdegnato da morire. Ma il Signore gli rispose, tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e tu non hai fatto spuntare che una notte è cresciuta e una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra un, e una grande quantità di animali. Mi sembra che um, un po' nel libro di Giona che abbiamo ascoltato questi giorni, ma soprattutto nel capitolo 3, eh, manca eh, quella che è la qualifica del tempo. Quello che è stato l'annuncio di Giona, ci viene detto che una giornata di cammino lui ha percorso la città, ci viene data solo questa connotazione, lui avrebbe dovuto fare tre giornate di cammino e ne fa una sola. Quindi sembra come se in un giorno solo accadesse tutto quanto. In un giorno solo Giona proclama. La conversione di Ninive, che si deve convertire, che Ninive sarà distrutta meglio, e, e in una giornata sola avviene la conversione. Sembra che avvenga tutto in fretta, tutto di corsa, perché non c'è tempo da perdere. Per il Signore un, eh, un mille anni sono come un giorno. E quindi vediamo come in una giornata c'è una pienezza in un certo senso c'è un tempo compiuto un tempo nel quale è come il giorno dello Yom Kippur questo tempo di espiazione potremmo dire quindi che forse il Signore ci vuole far capire anche che un tempo qualificato diventa anche un tempo di riparazione potremmo dire per il peccato passato, per i peccati di Ninive, per i nostri peccati. Un altro aspetto che mi sembra interessante sottolineare alla fine del libro è, eh, sono le figure. No? Vediamo come il re prende le sue responsabilità. Si dà da fare perché ci sia la conversione di tutta la città. E Lo stesso fa il capitano sulla nave. Quindi mi sembra che nel libro di Giona eh, ci siano delle figure importanti che sono chiamate a fare il loro dovere. Innanzitutto il capitano della nave eh, che eh, si dà da fare e fa venire fuori e stana Giona non solo dalla stiva ma anche dal suo nascondimento, dalla sua fuga. E poi soprattutto è Giona, questo profeta, ribelle, eh, che poi comunque fa il suo dovere anche se non accetta eh, che Dio perdoni questa città. E poi vediamo questa parola di Dio che ha un'azione efficace e potente, è il Signore che si rende presente sempre in vari modi, anche attraverso il vento sul mare e il vento lì quando è nella capanna. Di fronte al perdono del Signore la reazione di Giona è negat molto negativa. Sembra che tutta la malvagità che avevano in niniviti si sia trasferita su Giona. Giona è proprio arrabbiato, infiammato. Egli rivolgendosi al Signore afferma che glielo aveva detto, ma noi non risulta dalle pagine che abbiamo letto. Giona sbatte in faccia il Signore e i suoi attributi non come lode ma ne prova fastidio Giona vive proprio l'opposto di questi attributi e eh, vengono sottolineati dall'autore non trova quindi un senso nella sua vita e nella sua missione e vuole morire oltre a questo desiderio di morte le parole che ritornano più volte la parola che ritorna più volte è sdegnato, ahà, che significa infiammarsi, essere infiammato. Quindi i due termini importanti, il grande dispiacere sarebbe la malvagità che viveva prima eh, la città di Ninive, è stata trasferita su Giona che vive questa malvagità, questo dispiacere, questo dissapore e poi questo essere sdegnato, infiammato e arrabbiato e che non riesce a passargli questa situazione in sostanza gli attributi divini vanno bene solo per gli ebrei ma non per gli estrenieri e tantomeno, ancor meno, per coloro che hanno in tutti i modi trattato male Israele Giona vive questa fatica, questa difficoltà eh, di fronte a questa misericordia del Signore. Questa misericordia lui la desidera solo per sé per il suo popolo. Sì, lui è il profeta. Non mette in discussione questo, non mette in discussione l'essere profeta, ma chi è mandato proprio a questi, il Signore, le ha fatta grossa a mandarlo in una realtà così brutta. Un altro aspetto è che eh, a volte viene detto nella Bibbia che addirittura anche la stessa Assiria è verga del mio furore, bastone del mio sdegno, lo dice eh, per bocca di Isaia. Quindi eh, il Signore si serve anche di queste città malvagie per operare è virga del mio furore, bastone del mio sdegno. Come i popoli stranieri possono diventare strumento eh, di correzione per Israele, così Israele può diventare strumento di salvezza per i popoli stranieri. Pensiamo ad esempio alla figura del servo del Signore, il resto di Israele che è chiamato ad avere questa missione universale, questa attenzione a tutti i popoli questo allargamento di prospettiva. Ninive è stata convertita, il profeta invece rimane corrucciato, infiammato, arrabbiato, che non riesce ad uscire dalla sua situazione. Se il Signore quindi ha lo zelo perché desidera che tutti i popoli si convertano, dall'altra parte invece c'è un profeta infiammato per la conversione del popolo. Vediamo come c'è un confronto forte tra Dio e Giona ci sono due modi di vedere e di affrontare la vita vediamo che Giona incarna bene quello che è la realtà del fariseo di colui che si ritiene giusto e che non dà spazio e possibilità di salvezza agli altri spera sempre che Dio si ricreda di questa Ehm, decisione, spera sempre che, di poter vedere come su Sodoma e Gomorra eh, Zolfo, Fiamme e eh, eh, la fine di questa città che è la sua nemica acerrima. e quindi Giona chiede che gli venga tolta la vita Ordu, sud, ordunque signore toglimi la vita perché è meglio per me morire e vediamo che per quattro volte ritorna questo termine sdegnato che abbiamo detto che significa infiammato cioè eh, John non, eh, non accetta questo atteggiamento di Dio questo stile misericordioso di Dio invece lui è proprio infiammato è tutto eh, preso da questa rabbia è talmente acceso che eh, non sta bene, sta malissimo in questa situazione. Vive una profonda amarezza, vive proprio male. E quindi c'è questo io aspetto e mo vediamo. Giona si installa lì davanti alle porte alla città e aspetta a vedere se Dio ci ripensa. Allora in questa situazione eh, Giona mh, vive questa uh, attesa, questa rabbia adolescenziale potremmo dire, questo mettersi in modo positivo davanti a Dio. Il Signore non gli può più parlare, abbiamo visto come quante, quante volte il Signore ha parlato con Giona, il Signore non si è mai stancato di parlare con Giona, non l'ha mai lasciato andare per la sua strada, se con Ninive è bastata una sola parola, con Jonah vediamo di quante parole c'è bisogno. Allora, siccome giona non l'ascolta più, fa nascere il ricino. E quindi questa pianta di ricino che esprime una vita nuova, una pianta, quindi qualcosa di neutro, è un messaggio ancora parabolico di fronte al quale ci troviamo e quindi il Signore ricorre ai gesti desidera che il profeta entri nell'ambito dell'esperienza inut sono inutili a questo punto le parole stiamo ai fatti così fa crescere sul suo capo una bella pianta di ricino per fargli ombra e dargli sollievo non solo dalla calura ma dal male che lo affligge quindi in questa situazione, nonostante la situazione che Giona vive, vive un attimo di rilassamento, di tranquillità, finalmente un po' di pace. Che bella pianta, è la mia pianta, è proprio per me questa pianta, ci voleva proprio. Potremmo dire che Giona si distrae da Nive, si distrae dal Signore, pensa alla sua bella capanna pensa alla sua bella pianta e così sta un po' sereno, un attimo sereno il profeta si sente ben protetto da queste due cose e però capita qualcosa di nuovo quella pianta di ricino, chiccaion potremmo dirci che albero è che significato ha questo albero io penso che ci collega un po' anche con l'albero di Adamo con l'albero anche di Elia, e quindi con tutte le situazioni di crisi. Dove c'è una crisi c'è un albero, in certo senso, no? Quindi forse eh, possiamo leggerlo anche in questo modo. Che Dio fa crescere sul profeta è destinato a procurargli ombra, immagine che dice protezione dalla calura, speciale vicinanza divina e fusione dello spirito. Questo profeta vive un attimo di relax. Grande gioia per questa pianta, grande tribolazione per la città di Ninive. Quindi eh, vediamo che c'è uno stridore, qualcosa che stride tantissimo. Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì una capana e vi si sedette dentro, all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio subito fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo da sua mano. Giona provò una grande gioia per quel ricino. E vediamo quindi grande dispiacere, grande malvagità in riferimento a Ninive, in riferimento a quello che Dio compie e grande gioia per un piccolo arbusto, una, per una piccola pianta di ricino. Lo scrittore qui mette proprio a confronto diretto queste due immagini, grande gioia per un pezzetto di ricino e grande malvagità con Dio e con la città di Ninive. Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme. Di fatto Giona non fa nemmeno in tempo a godersi cioè lui pensa che lui si può godere questa pianta, che se la può, è subito secca. Cioè lui pensa da, di dare eternità a cose invece che sono semplici e vacue, che sono semplici e durano un giorno. E questa velocità viene poi riportata alla nostra vita, che dura come un giorno, come gli abitanti di Ninive, quindi la consapevolezza che tutto passa veloce e che noi non possiamo trattenere nulla. E quindi quella pianta di ricino che doveva essere l'occasione per riconoscere l'azione del Signore ancora, la sua misericordia, il suo amore, la sua protezione, diventa ancora eh, un'occasione di rabbia, di... Eh, eh, infiammazione, disdegno il profeta è proprio spegnato Dio mandò un verme a rodere la pianta sembra anche qui vediamo la sapienza di questo scrittore che voglia farci gustare i singoli passaggi anche qui a Replay lo spuntare dell'alba Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò eh, quasi noi possiamo vedere appunto tutti i passaggi. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente. Torna il vento, torna questa forza di Dio che prima aveva procurato la tempesta e ora procura un caldo affoso d'oriente, uno scirocco che nessuno lo può fermare. E siamo peggio di prima il sole colpì la testa di Giona che si sentì venire meno e chiese di morire dicendo per, meglio per me morire che vivere quindi siamo ancora in questa invocazione della morte questa richiesta di morte questa rabbia di fronte al ehm, a questa situazione che diventa ancora più pesante di prima. Giona, di fronte alla sua rabbia, non riesce a gestirla, non riesce a eh, rimanerne indenne. Lui stesso è ferito da questo essere sdegnato e infiammato. Lui che vuole vendicarsi con Dio e con Ninive Invece subisce lui stesso i danni di quella vendetta. Sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Ecco, il Signore adesso ricomincia a parlare e lo interroga su quella pianta di ricino e gli chiede e cerca di capire e Giona come risponde? Sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire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 e io non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la mano sinistra e una grande quantità di animali. A te interessa tanto questa pianta di ricino che è una pianta fragile e a me interessa questa città. E che anche il Signore interessa sia la pianta di ricino, interessa sia la città. Forse questa pianta di ricino è proprio Giona, cioè questa attenzione al singolo che il Signore ha, questa attenzione alla debolezza, alla fragilità, dove sembra che non ci sia speranza. Ma anche questa città ha 120.000 persone e in questa 120.000 c'è il numero 12 e quindi ama rimanda al popolo di Israele ci sono 120.000 e quindi è una, un grandissimo popolo il quale eh, dobbiamo vederlo come una realtà di Israele in un certo senso e queste persone non sanno distinguere la mano destra e la sinistra cioè che cosa vuol dire qua il Signore? vuol dire che sono come dei bambini se tu non te ne prendi cura chi se ne prende cura? Questi non sanno distinguere la mano destra e la mano sinistra, sono come dei bambini. E tu che sei arrivato alla vita adulta, che sei un profeta, che ti devi prendere cura degli altri, invece sei così arrabbiato, sei così incavolato. Quindi il Signore si prende cura di Giona prendendosi cura di Ninive. Fa emergere quella che è la paternità di Giona, prendendosi cura di Inive. Quanti, ci, quanti padri ci sono che non sanno prendersi cura dei loro figli e c'è bisogno di prendersi cura a volte dei figli, dei genitori e insegnare loro come si fa a crescere i figli. È lo stesso insegnamento che sta dando il Signore a Giona e lo fa con tutti i mezzi, con tutti i mezzi che ha con il vento che lui manda, con il ricino, con la capanna, con la città di Ninive. E allora eh, questo rimanere fuori, e, e lo vedremo poi in profondità, ricorda un po' la posizione del fratello maggiore che non vuole entrare di fronte al figlio che è tornato in casa, di fronte al fratello minore, al figlio al prodigo che se ne è tornato a casa. Giona non riesce ad accettare questa situazione e continua a rimanere in questa situazione dove rischia di farsi del male da solo. Non accetta la sua paternità. Lui vorrebbe scegliere i suoi figli. Non accetta di essere mandato come un profeta lì dove lo invia il Signore. Vuole scegliere lui il suo gregge vuole scegliere lui il suo gruppetto, vuole scegliere lui la sua realtà. Invece il Signore lo fa stare lì, davanti a quella città che è stata convertita e che non viene bruciata. Stai lì a purgare, stai lì con la tua rabbia, perché è lì che ti devi purificare, che ti devi spurgare tutta la malvagità, come c'è un tempo quindi per la città di Ninive, c'è un tempo per Giona, che il Signore gli dona per rimanere a contemplare l'opera del Signore. Allora noi vorremmo misurare la conversione degli altri tante volte, vorremmo misurare la nostra conversione. Invece il Signore ci fa comprendere che tutto è nelle sue mani e noi siamo chiamati ad affidarci a Lui con fiducia e disponibilità, allora Giona può immergersi in questa divina misericordia, può ritornare alle fonti lì dove aveva conosciuto e scoperto il Signore, ha bisogno ancora di questo grembo nel quale rientrare per ritrovare quella preghiera, quell'intimità col Signore che in questo momento ha perso, perché è troppo arrabbiato per lasciare entrare Dio è troppo risentito e non vuol vedere e, e capire niente nessuno è bellissima questa parabola aperta dove non ci viene detto che cosa farà Giona perché allora questo scritto è stato lasciato così in sospeso non è come una bella fiaba che conclude con un lieto fine, perché la risposta sta a ciascuno di noi e probabilmente proprio per questo è stata veneletta nella festa dello Yom Kippur perché ciascuno di noi prenda la sua responsabilità perché ogni persona si eh, interfacci direttamente con la bontà e la misericordia di Dio questo testo allora che diventa un midrash eh, degli attributi di Dio, che diventa un commento a quella che è la bontà, la misericordia, l'essere lento all'ira e ricco di grazia. Ecco, questi grandi attributi di Dio vengono qui commentati dal libro di Giona, dentro una storia dove l'uomo è posto di fronte alla realtà. Ma tu che cosa faresti di fronte ai tuoi nemici? Come ti comporteresti? Faresti forse anche tu come Giona? Scapperesti? Andresti lì sul posto, annunceresti e poi aspetteresti la distruzione di Nive? Ecco ci sono tante possibilità, ci sono tante chiamate e ci sono tante risposte. Il Signore lascia la porta aperta, lascia la porta aperta della misericordia per Ninive, per Giona e per ciascuno di noi, per farci comprendere che ciascuno di noi è chiamato a dare la sua risposta, che di fronte a quelle cose e che ci tirano fuori il peggio di noi, siamo chiamati a riconoscere che il Signore ci è accanto, che Lui rimane sempre colui che è misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazie. A Lui allora ci affidiamo con tutti noi stessi, sapendo che c'è posto per noi nel suo cuore, che Lui ci ama, che Lui ci chiama.